Ti ricordo cosa devi fare se vuoi provare un'esperienza quanto inusuale. Riprovo anche quest'anno a farti ricordare che mangio il mese della vita. Che come dire giusto appunto, che mangio il mese del desica. Segnare 15 anni di racconti, di storie, di notte andata male. La mia unica soddisfazione non aver mai vinto ciò che mi fa continuare Questa partita dura una vita Disposta a dare pure il sangue per il desica Come la bambina posseduta vomitiamo free Padre amor, credo fuori un esorcista Ciò che conta è raccontar la storia. I'm not going to go